benvenuti sul canale di squalensufitta.com in questo video voglio presentarvi un nuovo materiale sono i solidi asimmetrici che ho realizzato con la pasta di sale in commercio si trova un prodotto simile realizzato in legno, molto spesso sono di un colore unico. È stata una mia scelta quella di realizzarli invece colorati, mi sembravano più accattivanti. Come vedete realizzandoli con la pasta di sale abbiamo dei piccoli avvallamenti, L'importante è che però ogni nostro piccolo solido possa stare in equilibrio in ogni posizione in cui lo mettiamo. Proviamo a sperimentare insieme questa possibilità di attività creativa. È una eh, proposta che ovviamente ogni bambino declina a modo suo. Possiamo iniziare creando delle torri, cercando di assemblare delle forme che già conosciamo. Possiamo ad esempio comporre dei percorsi, dei percorsi che possono essere anche percorsi eh, simili a oggetti comuni. In questo caso potrebbe essere un arco, il percorso di un'automobilina. Possiamo introdurli anche in attività di pregrafismo, ad esempio se io li propongo distanziati con sotto un foglio o anche una base lavabile posso passare con il dito e poi con uno strumento e imparare così a mh, coordinare l'occhio con la mano e a tracciare delle linee curve. Un'altra proposta può essere quella di inserirli con altri materiali, quella di comporre disegni. Proviamo ad esempio a comporre un albero, Allora avrò il tronco, avrò alcuni rami e in questo modo io proseguo nel mio disegno cercando di provare di realizzare l'immagine che ho in mente e di vedere come restituirla con questo tipo di materiale. Un'alternativa può essere quella di usarla come di usare questi materiali come um, giochi eh, liberi, quindi all'interno di un playset, oppure anche per contare. Allora, con delle schede che propongono i numeri, io inizio da uno, due, tre, e via dicendo. È un materiale che ho... Ri, mh, che ho veramente rivalutato perché eh, inizialmente temevo potesse sbriciolarsi, invece come vedete non si sbriciola affatto, è stato colorato con gli acquerelli, quindi nemmeno le tempere sintetiche, eh, si è asciugato abbastanza velocemente, l'unica cosa come vi dicevo prima, nel momento in cui si asciuga la parte centrale tende a rientrare, ma questo non preclude la stabilità del piccolo oggetto eh, mi piace che siano così asimmetrici mi piace che siano colorati che si prestino a tantissime cose li posso ovviamente utilizzare anche per comporre dei, dei disegni eh, all'interno delle sagome in cartone qui per capire di cosa parlo vi rimando al sito eh, mi piace soprattutto che non si rompono, che inizialmente invece era la mia preoccupazione principale dal momento che può essere un materiale in parte fragile, invece come vedete non si rompe. Essendo solido lo posso comprimere a una superficie non liscia, quindi anche al tatto è una proposta diversa. Eh, io vi rimando al sito squalensuffita.com dove, come annunciavo prima, potete trovare eh, una guida in forma sintetica rispetto a quella disponibile sul sito Amazon che vi permette di apprendere meglio come sfruttare la potenzialità delle loose parts nelle attività per bambini. A presto!